Ciao ragazzi, benvenuti. Monto il microfono e attivo. Oh. Oggi parliamo di una delle tecniche più importanti della batteria, e cioè il free stroke. Questa tecnica è stata inventata da George Lawrence Stones, che per chi non lo conoscesse è colui che ha scritto due libri importantissimi, cioè Stick Control e Ascent and Rebound, ed è stato il maestro di Joe Morello. A cosa serve questa tecnica? Serve principalmente per avere controllo e potenza. Per prima cosa vi lascio un esercizio preliminare che è indispensabile. Poi andiamo a vedere i tre tipi di free stroke. L'esercizio preliminare è questo. Dobbiamo partire con la bacchetta verso l'alto, poi andiamo a colpire il pad, quando la bacchetta colpirà, il pad rimbalzerà, verrà su e noi dovremo continuare a rimanere giù con il polso e farci aprire le dita dalla bacchetta, in questo modo. Diamo il colpo e poi torniamo nella posizione iniziale. Questo anche con la mano sinistra è un po' più difficile, attenzione. State sempre attenti a fermare... La bacchetta giusto nella posizione iniziale E anche questa è la difficoltà Cercare di fermare la bacchetta perfettamente dritta Perfettamente perpendicolare al pad Dopo aver fatto questo esercizio qua Andremo a fare i tre tipi di free stroke diversi Esistono il full, half e low stroke Il full stroke è quello che praticamente vi ho fatto vedere adesso Partiamo di qua e facciamo il movimento di prima Però stavolta apriremo le dita e poi tireremo sul polso subito Ovviamente stessa cosa con la sinistra. La cosa importante è farlo molto molto molto veloce. Vi ricordo in Accademia del Suono Max Furian mi diceva pensa che il pad sia incandescente e tira subito su la bacchetta. Con questi esercizi incominciate a fare singoli e doppi. Questo era il full stroke con bacchette che facevano un'angolazione di 90 gradi con il pad. L'half stroke, che è il secondo, essendo half quindi metà, sarà metà dell'angolazione, circa 45 gradi. Ripetiamo la stessa cosa, ma questa volta la nostra bacchetta dovrà fermarsi a metà. Prima singoli, poi doppi. Ultimo, low stroke. Il low stroke è molto molto più basso. Consiglio importantissimo che vi do quando studiate tutte le tecniche ma soprattutto questa cercate di farlo davanti a uno specchio Magari l'avete già sentita questa cosa lo specchio è importantissimo perché ci permette di vedere veramente i nostri movimenti Ok che noi lo vediamo quello che suoniamo ma se noi lo guardiamo dall'altra parte vediamo soprattutto una cosa Le bacchette e le punte delle bacchette dobbiamo stare attentissimi a vedere che le punte delle nostre bacchette siano alla stessa altezza Se noi facciamo questo Dobbiamo guardare che le punte delle nostre bacchette arrivino praticamente alla stessa altezza e non facciano questo. Full è più semplice perché la bacchetta deve essere perfettamente dritta. Half è un po' più difficile ma cercate di avere le punte sempre uguali. Low è abbastanza difficile ma si può fare, quindi lasciate giù la bacchetta. Se avete qualche dubbio, o qualche richiesta, mi raccomando scrivetemi qui sotto e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Vi ricordo di iscrivervi a Instagram e Facebook che sono i miei due social principali e andate sul sito GasCube. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!